Vincenzo Barbato, coordinatore nazionale del movimento Z-Gest, ha presentato il progetto Cultura Idroponica Low Cost ovvero tecnica di coltivazione fuori suolo. L'evento è primo in campagna, innovativo per l'attuale sistema di coltivazione. L'obiettivo è l'attuazione di un progetto alternativo per Napoli Est e per il Casertano, che punta a riportare la luce ai tesori nascosti e abbandonati. Un progetto questo che punta a favorire la coltivazione idroponica, quale alla categoria di sistemi di coltivazione idroponica, appartengono tutte le tecniche di coltivazione artificiale condotte con i mezzi diversi dal terreno, come la sola acqua i sistemi idroponici possono essere classificati secondo la presenza e il tipo di substrato il tipo di irrigazione e alla soluzione nutritiva ricircoli o meno soluzione alternativa ad un problema fin troppo attuale quale l'inquinamento allora, questo qui è un impianto in realtà acquaponico sia eh, abbiamo dei pesci come potete vedere una carpa la quale la liberiamo, la liberiamo e, e uh, praticamente cosa succede c'è un motorino uh, e collegato con un timer praticamente come che dopo vi faremo vedere ogni, ogni ora eh, per un quarto d'ora eh, praticamente viene, prende l'acqua e eh, praticamente la rilascia. la rilascia in questa canala costruita a meno artigianale utilizzando una semplice cordaia in plastica